più importanti della storia della musica su Walt di Miles eh, con la linea di basso originale trovate con la trascrizione completa ovviamente allegata nel pdf eh, la versione originale è stata registrata da un contrabbassista da paura, Paul Chambers purtroppo scomparso molto, molto precocemente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 Mettiamola, sentiamo se si sente. Ad esempio, queste prime due battute io ci sento un, eh, una partenza su, sulla tonica, quindi ovviamente nel mio... Mare. È una linea discendente che a mio orecchio suona...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 che rifa due ottavi per mi fa arsi due ottavi lado e la quarta è una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 fa questi due ottavi per, per ritornare su, sull'ora tonica all'ottava superiore della battuta successiva. Sull'1 suona Re, su due Re bemolle eh, che è di una nota cromatica che lo porta al do 7 minori. prime quattro battute, tanti elementi essenziali di questo walking eh, e un'altra cosa fondamentale è il portamento di, questi, eh, di questa linea, di questo uh, walking. Eh, si sente proprio come Paul aveva lo swing ovviamente dentro e eh, quindi un conto suonarlo